La prima cosa che vorrei dire è che la violenza maschile non è un'emergenza in questo territorio, è un dato strutturale, sistemico, correlato ad una visione maschilista della realtà. Ho scelto di operare dentro un centro antiviolenza è un luogo prezioso per me il centro si è trovato comunque a dover far fronte a numerose problematiche noi siamo donne consapevoli e convinte che solo attraverso la relazione tra donne si possa cercare di intaccare la violenza, l'oltraggio della violenza maschile alle nostre vite e grazie alle donne che arrivano al centro antiviolenza noi ci spostiamo continuamente nelle nostre vite e grazie a loro continuiamo a trasformarle.